Ciao a tutti. Oggi prepareremo la pasta frolla. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono: zucchero semolato, farina di tipo 00, burro, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci vanigliato, la scorza di limone e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 Aggiungiamo il burro, la farina, le uova e il tuorlo, il lievito, la vanillina, il sale ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 La frolla è pronta, formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo ed è pronta per essere lavorata. Trasferiamola su un piano di lavoro. Pasta frolla, ideale per crostate o biscotti. Grazie e alla prossima ricetta!